Monti, per fare quello, va bene. Comunque, l'importante è che l'anno prossimo ci sia. Ok focus con le aziende presenti all'edizione 2021 di Geofluid, il turno di Arrigo Gabbioni Italia, qui con noi c'è Massimo Borghi che è il direttore tecnico di questa importante azienda, Massimo voi fate soprattutto eh, sistemi di difesa del suolo ma entriamo un po' nel dettaglio perché quando si parla soprattutto in Italia di difesa del suolo è un tema non soltanto di grande attualità ma anche dai confini molto larghi. Assolutamente, intanto buongiorno a voi. Eh, noi, come Arrigo Gabbione Italia, ci occupiamo principalmente di produrre sistemi per la difesa suolo e stradale, come reti paramassi, trincee drenanti, terre rinforzate e gabbionate. Quindi, interventi focalizzati alla messa in sicurezza del territorio, con un occhio particolare alla salvaguardia dell'ecocompatibilità e soprattutto sulla tutela delle maestranze che devono intervenire, quindi un occhio particolare alla sicurezza degli operatori in cantiere. Hai pronunciato la parola magica che da qualche anno è un po' anche questa, una stella polare di Geofluide, ecocompatibilità, ovviamente tutela ambientale, come è cambiato anche per voi il vostro modo di operare, non solo di installare ma anche di produrre questi sistemi mh, verso questa filosofia green che ormai è diventata la nostra via da seguire? Certamente non è stato semplice perché ecocompatibilità spesso vuol dire nuovi metodi di produzione, quindi costi, ricerca e sviluppo, però la RIGO Gabione Italia ha investito in ricerca e sviluppo con enti universitari, con ricercatori per ottenere dei sistemi che riducessero ad esempio l'emissione delle CO2, anticipando poi i protocolli di Parigi. Questa è, è la nostra mission. Massimo, so che tu hai un'esperienza tecnica personale di lunga data Geofluid, la prima volta per invece Arrigo Italia, ma che riscontri avete avuto in queste edizioni di Geofluid che non dimentichiamolo, è un'edizione ancora ovviamente condizionata dalla situazione emergenziale che stiamo ancora vivendo. Assolutamente, onestamente noi avevamo qualche timore perché molti paesi e molte regioni sono quasi chiuse Tuttavia abbiamo ottenuto dei buoni riscontri e come sempre devo dire che il Geofluid è la fiera per eccellenza in Europa su questi temi, chi è presente sono operatori, non ci sono quasi curiosi, quindi è, si ottiene subito un target fondamentale, cioè, crediamo che il rapporto qualità-prezzo di questa fiera sia il top a livello europeo. Bene, questa è un'ulteriore certificazione di qualità di Geofluid, e la dimostrazione che questa fiera di a livello internazionale, di altissimo livello tecnologico, continua a crescere, ce lo testimoniano gli operatori del settore, e quindi vuol dire che la strada è quella giusta. Grazie allora a Massimo Borghi, direttore grazie tecnico di Arrigo Gabbione Italia e buon lavoro a Joe Floyd. Altrettanto a voi, grazie, buona giornata.